La centrale di produzione biogas della Fattoria della Piana, è un impianto tecnologico che consente un'autonomia energetica, totalmente ecosostenibile. Con una potenza elettrica di 998 kW, è la più grande centrale agroenergetica del centro e sud Italia. Partendo dai liquami prodotti dai bovini nelle stalle. Questi vengono raccolti meccanicamente e convogliati in una vasca vicino ai digestori, che se ne alimentano. Il processo consente lestrazione di biogas dalletame, utilizzato per alimentare il generatore elettrico. A processo terminato, il restante letame, ormai concime, viene utilizzato nei campi. L'energia elettrica prodotta è in grado di soddisfare il fabbisogno di 2680 famiglie. L'energia termica viene utilizzata per i processi produttivi del caseificio, risparmiando l'uso di combustibili fossili, il tutto a vantaggio dell'ambiente. Per quanto riguarda i reflui derivanti dai processi di produzione del caseificio, questi vengono depurati mediante un idoneo sistema di fitodepurazione completamente ecologico, che consente lo smaltimento totale e ad impatto zero. Tutti gli scarti agricoli vengono trasformati in un'importante fonte energetica, mentre i resti della fermentazione diventano concime organico per le coltivazioni di foraggi, che alimenteranno poi gli allevamenti. La fattoria della Piana diventa così un vero e proprio ecosistema autosufficiente, capace di produrre energia dagli scarti dell'industria agroalimentare e zootecnica, fornendo un'opportunità di valorizzazione delle biomasse che da rifiuto destinato allo smaltimento, divengono risorsa per la nostra terra. La stalla principale consta di circa 900 capi, tutti vacche e frisone di alta genealogia, discendenti da un nucleo originale importato direttamente dall'Olanda e selezionato con i metodi più moderni. I bovini, crescono nel pieno rispetto delle proprie esigenze naturali. Favorendo così il processo di smaltimento delle tossine, sottoposti a rigidi controlli sanitari, tutti gli animali sono costantemente monitorati mediante un sistema sanitario a collare elettronico, in grado di riscontrare lo stato di salute dell'animale.